Buongiorno a tutti. Bentornati sul mio canale. Oggi sono disperso qui nel mio orto perché mi si è rotta la frizione di questo trattorino che è sporco brutto e cattivo, però mi traina un rimorchietto che per me è indispensabile qui in campagna fino a quando non potrò prenderne uno più grande o quando potrò avere il trattore. Quindi lo devo mettere per forza a posto. È solo per addetti ai lavori questo, questo video. Se lo avete già fatto o se pensate di non farlo mai, passate pure oltre, però ci sono un paio di cose che vi volevo dire perché ci sto dietro da una mezz'oretta per cercare di capire come fare. Ora che ho capito, mi permetto di darvi qualche consiglio se posso. Ho dovuto smontare la maniglia per far passare il cavo, la maniglia all'interno, spero che si veda, ha il fermo della testa del cavo il cavo in cima ha una testa cilindrica ovviamente per fare presa per poi fermarsi all'interno della, della maniglia quindi ho dovuto smontare la maniglia, farlo passare al banco attraverso la molla che è questa qui bloccare il tutto, farlo scorrere completamente, bloccarlo ovviamente a battuta su questo, su questo pernetto qua questo qui che non si può togliere quindi l'unico modo per passare questo cavo è da qui qui vedete la testa spero che si veda ora devo rimontare il tutto la guaina l'ho tolta e poi l'ho rimessa per arrivare alla sede del comando della frizione ho dovuto togliere il portaoggetti sono quattro bulloni da 17 in questo caso qui vediamo la fase di rimontaggio vedrete un po dall'alto poi cercherò di zoomare in fase di montaggio il pernetto è un semplice perno con una vita prima di mettere la, la maniglia passatemi il termine ecco dobbiamo infilare ovviamente il cavo è da due metri e mezzo a me serviva da un metro e mezzo ho trovato questo qui dopo valuterò se tagliarlo o meno Ok, fatto questo, ora lo infilerò nella guaina ovviamente, ma ho eh, azzerato il registro, questo registro qua, vedete, si può regolare la tensione di, del, della maniglia. Io l'ho messo a zero, perché così dopo ho spazio di fare le regolazioni, eventualmente se non ho tirato troppo il filo con questo posso ovviare il mio problema il mio errore insomma ora lo infiliamo dentro la guaina è importante che il cavo dall'altra parte non sia stato tagliato ancora se no non passa eh? quindi prima così come me l'hanno venduto vedete che è saldato alla fine prima si fanno tutte le lavorazioni poi alla fine delle di tutte le operazioni si può tagliare Ora ci spostiamo con la videocamera, vi faccio vedere le altre operazioni. Ho infilato il cavo d'acciaio dentro la guaina e ho azzerato il registro. Ho fermato la guaina qui dove c'è la sua sede, ho fatto passare il filo d'acciaio eh, così ancora intatto, non l'ho tagliato perché se lo si taglia poi questo si, si sfibra tutto ed è difficilissimo poi farlo passare dentro la guaina e dentro il fermafilo. Questo è il fermafilo chiavetta da 8 l'ho bloccato qui non è proprio il suo dovrebbe andare laterale non, non c'era quindi ho dovuto prendere questo qui sono due, due 14 da, da chiudere adesso vedo un po se tiene ora proviamo la tensione dunque adesso è molto lento se vedete guardate così non facciamo molto però se io regolo guardate la maniglia qui della frizione come si muove da sola in tensione ecco, mi fermerei qui il contro registro intanto lo blocco così è più dura ovviamente però fa una corsa maggiore dovrebbe bastare mi do ancora due giri poi siamo quasi a fine corsa ecco qua adesso lo provo su strada e vediamo come va ovviamente il filo in più lo potrei tagliare con una tenaglia qui però vi dico la verità lo avvolgerò semplicemente e lo bloccherò da qualche parte, tanto fastidio non mi dà, qua sotto lo spazio ce l'ho. Vediamo come va. Finisco di chiudere qui. Se volessi tagliarlo qui, mi servirebbe un altro fermafilo per tenerlo poi in posizione per non farlo sfaldare, perché questo è un attimo, qui è stato saldato in punta. Perfetto. Due prezzi, tra filo a due metri e mezzo, fermafilo 3,50 euro. Come vi dicevo ho preso il filo che c'era, a me serviva un metro e mezzo, me l'ha dato da due metri, due metri e mezzo se non erro, e quindi ho preso quello che c'era. Ora se funziona abbiamo risolto il problema, con pochi soldi ovviamente. Prima di rimontare questo vediamo se gira bene. Vediamo se ho perso la mano o meno per farlo andare in moto con uno massimo due giri. Questo è un motore VM diesel, 8 cavalli. al primo colpo Perfetto, le marce entrano perfettamente, ho provato l'invertitore rapido, se avete visto ho mosso solo una leva, la prima era già innestata quindi ho fatto avanti e indietro. Il carretto l'ho fatto 4 anni fa, lo devo rifare completamente e porta poco, porta circa un quintale, un quintale e mezzo ma qui è tutto in discesa quindi dico la verità, per la sicurezza è la cosa migliore perché se mi dovesse scappare lascio andare il tutto, e salvo la pellaccia che è la cosa principale bene è tutto spero che questo video così veloce vi sia stato utile i punti solo da fare attenzione sono appunto questo smontare la maniglia infilare dentro bene la sede della testa del, del cavo se no non va ci ho perso mezz'ora azzerare il registro e poi regolarlo dopo con calma evitare di tagliare la testa del filo c'è sempre tempo per farlo se lo si vuol fare mettere bene a battuta questo questa guaina perché se la mettete qui non funziona ovviamente non riesce a fare presa e poi si, si, si rovina il filo, prendere un fermo a filo se non lo avete più, questo è importantissimo, senza questo non riuscite a fare niente. Video da piccolo riparatore di campagna, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.